Mi prep per domani. Titolo di tesi. Torino. Sì. Una lunina. Sono andata a cena fuori da sola. L'apertura di una nuova Mcfit col mio muro. meal prep per domani, colazione pancake sia per domani che per dopodomani perché in albergo non si sa mai che si trova e pranzo di domani che qui sotto non si vede ma c'è del riso, avocado, ceci, pomodoro e pollo che adesso sto facendo raffreddare qui ci sono le mie salsine al cacao perché sono la gioia della giornata quindi bisogna Porto via anche dei fiocchi di latte e della bresaola in caso di evenienza, emergenza, fame. Le gallette le prendo a Piacenza. Buonanotte, a domani. L l ultima, l ultima, l ultima. E con questo tempo strano. Ho il mio posto in super solitaria e via. Veronica mi ha trovato il titolo della tesi. Una nuova frontiera della comunicazione digitale, l'influencer marketing. Altrimenti detto momento autocelebrativo di Silvia. Sì. <ride> titolo della tesi. <ride> magicamente prima. No, non sarà su di me. Deve... Non sarà su di me, giuro. Non mi nomino. Ma perché? Vabbè, un pochino mi nomino però. Silvia sì, Pashans, Silvia Pashans, Silvia Passion. Sì, via... Oh, l'ho già detto, Silvia sì. <ride> <Sì>, Pashans. <ride> Ce l'ho, sono arrivata qui a Piacenza alla Cattolica perché devo depositare il titolo di tesi, quindi ho incontrato il professore e abbiamo discusso e accettato quello che gli avevo proposto. Adesso devo aspettare Luna per consegnare i segreti del tutto. Nel mentre che aspettiamo che la segreteria apra andiamo a prendere il cibo e mangiamo. Mi sono preparata un pasto abbastanza sostanzioso perché non so bene dove andrò a mangiare questa sera e cosa farò. Quindi prevenire è meglio che curare. Ore 1.32, sono arrivata a casa, c'è un freddo cane perché ho lasciato l'antigelo. Ho esattamente 40 minuti per farmi il trolley con tutta la roba per questo weekend, ma anche per le prossime settimane. E alle 14.41 risaltare su un treno. Let's go! Ciao casina, ciao ciao. Tu non ci sei, ciao ciao. Andiamo, andiamo. Valigia pronta. Casa chiusa. Andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, Secondo voi di chi è il treno che è in ritardo? Mio! Ovviamente. Ragazzi ce l'ho fatta alla fine, ho preso il treno dopo, che arrivava a Milano alle 45 Lì avevo la coincidenza alle 50. Ho fatto una di quelle corse, che, cioè ho i battiti tipo a 113. Ma ce l'ho fatta, così non devo passare un'ora in stazione e adesso sono in direzione Torino Oh, proprio non vedevo l'ora di fare questi 1,7 km a piedi, proprio mi mancava, meno male, che culo ragazzi. ce l'ho fatta, sono arrivata in camera, sono sudata come una bestia Adesso non vedo l'ora di lavarmi, farmi una doccia Ah, uh, ok la tizia entrando mi ha detto che era un pochino più grande di quella prima tata, ma non pensavo di essere una famiglia di quattro persone. Yuppie! Ah, oh, sì, sì. Ho il terrazzino. Raga, ho il... No, ma cosa vuoi tu? Vai a letto Siri. Scusi. Io dovrei vloggare. Grazie. Bene, stanza bellissima, io adesso mi faccio una bella doccia, faccio la pipì e poi capisco cosa devo fare. Mm, che bella gialla che sono, grazie Luce doccia fatta e mi sento una nuova persona volevo prima che poi mi dimentico perché tanto mi dimentico farvi vedere questo pacchetto che ho trovato nella cassetta delle lettere a Piacenza ed è un pacchetto di happiness boutique che mi ha contattato e mi ha chiesto di scegliere dal suo catalogo due articoli e io ovviamente ho detto of course, grazie No in realtà tre articoli Allora recentemente mi sono appassionata Ai chokers Che in realtà non è vero ho comprato un paio di vestiti o maglie Che avevano la linea del choker E quindi mi sono appassionata Comunque avevano questo Bellissimo Che ha la striscia sul collo di vellutino E poi scende con una lunina Questo è l'effetto Io adoro le collane con la luna In molti mi avete chiesto dove ho preso la mia Questa qui che mi ha regalato Ironica, ma devo dire che questa è altrettanto bella mentre gli altri items che ho preso sono degli orecchini un po' particolari, volevo prenderli un po' sbarazzini e infatti ho preso questi orecchini rosa con i filettini che sono sicura abbinerò un sacco ai miei outfit rosa sono molto carini l'altro paio di orecchini che ho preso è invece sul verde voilà io sono una patita di gioielli, anelli, orecchini, bracciali, collanine, tutto Se volete dare un'occhiata al sito vi lascio il link in descrizione E vi lascio anche un eventuale codice sconto che mi hanno lasciato In questo momento non mi ricordo se me l'hanno lasciato Se c'è ve lo lascio così che potete finalmente approfittare e trovare questa collanina a forma di luna Che vi giuro me l'avete chiesto in tantissimi Però anche gli orecchini sono belli E niente, siccome stasera tutti mi hanno paccato io mi porto a cena fuori oh, Grigliata mista Pane E sto Come un pasciò C'è radia eh? Tonno Non lo so Gamberoni Pesce Sono appena tornata in camera E sono super super super felice Uno perché sono andata a cena fuori da sola sono sicura che un tempo essere in una situazione del genere, cioè non avere nessuno con cui andare a cena e pensare di dover affrontare una cena fuori ristorante da sola mi avrebbe un po' bloccata e... Sono sicura che sarei rimasta in camera, probabilmente avrei cercato un supermercato e avrei mangiato qui in camera. E invece questa volta non ci ho pensato due volte, ho preso, sono andata e mi sono goduta, davvero goduta, un'ottima cena di pesce. Buonissima sinceramente, solitamente il tono non lo cucinano mai come lo desidero io, cioè crudo in mezzo, e invece questo era perfetto. E... Tutto è stato delizioso, davvero davvero buono Sono andata al Duca 102 che ha un menù interamente senza glutine L'unica pecca di questo ristorante è che mi hanno fatto sentire sola Il cameriere mi guardava con uno sguardo un po' tipo triste Quando gli ho detto che era da sola mi ha detto Ah, sei da sola? Sì E sinceramente dal non sentirmi sola, anzi quasi sentirmi Figa perché stavo facendo questa cosa per me stessa. Mi ha fatto sentire davvero sola e... Penso che sia qualcosa che in un ristorante non dovrebbe succedere Visto che comunque ci sono persone che vanno a cena fuori da soli Per bisogno, come nel mio caso Oppure perché vogliono mangiare a cena fuori Vogliono godersi una serata Non hanno voglia di cucinare Vogliono andare al ristorante Quindi non c'è bisogno di andare al ristorante in compagnia E secondo me è giusto che il personale di un ristorante Ti rispetti anche per questo Basta, io sono davvero stanca Come dice il mio... Apple Watch, che vi prometto ve ne parlerò a breve, in un altro video un pochino più specifico. Sono in piedi da 16 ore, quindi è ora per me di stendermi, mettermi a letto e addormentarmi. Noi ci vediamo domani, perché mi sa che ancora non vi ho detto il motivo per cui io sono a Torino. Lo scoprirete domani! Buonanotte! Buongiorno a tutti, day 2 del vlog Iniziamo con il motivo per cui sono venuta qua a Torino che è l'apertura di una nuova McFit in zona Politecnico e adesso andiamo a aprirla, inaugurarla Buongiorno. Ciao Ragazzi, ho il mio muro Io questo me lo porto a casa No vabbè, è pazzesco, con i regalini io ve lo porto a casa, fisso iniziamo un po' a filmare la palestra che è su due piani ovviamente è sempre in stile McFit un po' strana particolare qua andiamo di qua in power ovviamente buia perché <ride> non ci piacciono le palestre vere illuminate quella è davvero grandissima questa chi verrà ad allenarsi qui è molto fortunato <ride> qui siamo saliti al piano di sopra dove c'è tutta la sala cardio questi che sono i treadmill ma curvati, devono essere davvero una figata assurda sempre ho voluto provarlo con tutti i graffiti qua sopra le solite lanterne qui c'è un sacco di luce rispetto a Piacenza io sono pronta per fare foto, video quindi ora vi saluto e lavoro ciao la McFit è stata aperta, io adesso sono già in stazione e parto e torno a Padova. È sempre un'emozione aprire una McFit, questa è già la mia seconda e sinceramente non vedo l'ora di davvero iniziare a lavorare con questo gruppo, con questa azienda, perché mi piace davvero come lavorano, come fanno, lo spirito, il mood che c'è ed è presente. Quindi non vedo l'ora di entrare in questa big family. Io intanto vi saluto, vi ringrazio per aver guardato questo video. Io adesso salgo sul treno e mangio quello che mi è rimasto, perché ancora non ho proprio pranzato. Ci vediamo al prossimo video, ciao ciao! Ore 14.22, pranzo anch'io con gallette e bresaola. Sinocchio e cacchina! In realtà è anche un pasto equilibrato, poi la resa un po' discutibile, però che stia, dai. Torno a casa.